sto sotto la colonna spezzata è un monumento ai caduti al mare alla mia sinistra c'è vicinissimo il cassè del lobo alla mia destra c'è la villa comunale ma ora non vi parlerò di questo cioè vi voglio parlare di un'altra cosa di uno street food tutto napoletano e dove vado qua Va vicino e da chi dalla masardona andiamo insieme Antica friggitoria La Masardona si trova a Piazza Vittoria numero 5. Quindi, se volete assaggiare un vero cuoppo, venite qua, vi raccomando. Soprattutto qua il cuoppo è una cosa seria. Ora Andiamo a mangiare! Questo gruppo dalla Masardona costa 4 euro. Vediamo cosa ci sta in cioè cosa ci sta dentro. Allora, croquet, arancina, boscaioz, uh, croquet, uh, panzarot, cioè... Bellissimo, vabbè, iniziamo ad assaggiare il croquet. Io prendo un, do un pezzo. Wow. Mm. Buonissimo. Arancina. Ragazzi, vi posso dire che comunque la frittura non si sente proprio. Questa è la cosa importante, eh. Eh, tete, guardate qua. Io lo vedere, eh? lo fa, ve lo faccio vedere, eh. Ve lo faccio vedere. Mmm. Buonissimo. Vabbè. Bello. Mmm. Perciò dovete venire a Napoli. <ride> Ma poi la cosa bella, ve lo mangiate, guardate qua. Stupendo, ragazzi. E comunque basta con queste recensioni di mangiare. Sennò no, qua veramente mi faccio chiatta Cioè mi faccio piatto Per prima cosa ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale Pure perché sono Agostino Seguimi per Napoli Però... Mo basta Sto parlando troppo perché ora devo mangiare sto cuoppo alla prossima <ride> mm. mamma mia seguimi per napoli <ride> A chi va belli, spinga la francesa A chi va belli, spinga la chi belli, spinga la francesa